Hmph. Hmph. Hmph.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 Dove? A ore 11 .48. Siamo salvi Sì! No, no, ti prego no Se Dio esce cioè, siamo nei guai Madri che fai? E di alzare oh. e ah. Ammetto che sarebbe stato meglio sigillare tutta la nave anziché unicamente l'uscita Ma ormai è fatta Sto scappando! Addio! <ride> ah, non può andare peggio di così. Che altro succede? Alla e Joe vai di vedetta! Com'è la situazione lassù? Sereno col nuvole sparse! Vuoi il permesso di far diventare Crep una pedina? SPAPOLATI! Sì! <totiposan>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 che verso è quello? No, no, Adri, non va a staccare.